L'intasamento dei due stati di filtrazione attivo ovviamente è differente rispetto a quello che è l'intasamento di un filtro. A volte si può anche utilizzare come filtro di sicurezza un filtro a carbone attivo, quindi uno mette il filtro a carbone sopra un altro filtro a carbone. Se so che non è stato usato, è stato usato per poco tempo, eh, usano magari pochissime sostanze, e conclamato il discorso. Posso utilizzare il filtro superiore come filtro di sicurezza. Che vuol dire? Vuol dire che quando vado a cambiare i filtri, toglierò il filtro quello più basso, quello più esposto, e lo butto, lo smaltisco, e quello superiore passa sotto e metto un nuovo filtro sopra che diventa il nuovo filtro di sicurezza, così che risparmio qualcosina, però ripeto, questo lo posso fare solo e esclusivamente se parlo a tavolino con il cliente, indico questa procedura, questa prassi, e lui mi documenta e mi dice, mi dà riferimenti che effettivamente non hanno mai avuto problemi, non, ha, non sentono odori, perché poi sono cose... E possono portare ripercussioni, quindi fate sempre attenzione, però in genere il filtro sopra viene chiamato filtro di sicurezza perché potrebbe essere gestito così. Vi ho parlato di smaltimento, Le, i filtri EPA, così come filtro a carbone attivo, sono materiale filtrante, questo materiale filtrante deve essere smaltito secondo eh, quella che è la loro classificazione eh, CER, che è 15.0202, questa è la loro classificazione per lo smaltimento. Voi eh, potete eh, gestire questi filtri, bisogna fare un po' attenzione, c'è una tematica molto particolare che ruota intorno a questo, quindi io per esempio non sono tanto l'idea che uno possa gestirseli così come vuole, alcune aziende lo fanno forse per semplicità, ho preferito scegliere la strada quella un po' più tortuosa, siamo iscritti all'albo gestori ambientali sia come produttori che intermediari e trasportatori di quelli che sono i filtri, abbiamo tutti i mezzi autorizzati e registrati all'interno, del, del, appunto, de, come registrazione, proprio per poterli trasportare e poi chiamare il, lo smaltimento per lasciarli in discarica, sempre con codice 15.0202 perché è materiale filtrante pericoloso, questo è un po' il discorso, quindi poi è da vedere è un po' ambigua da questo punto di vista.